Geremias Rodriguez e quel massaggio ambiguo a Raffaello Tonon, lironia sul web foto. Geremias Rodriguez è uno dei concorrenti più in vista del grande fratello Vip, il fratello di Belenzi è fatto conoscere subito nella casa per le sue intemperanze, le sue aggressioni verbali e i suoi scatti d'ira, ma anche per la sincerità e la trasparenza. Unite all'affetto incondizionato che mostra ai compagni di avventura, tanto da riuscire a portarli praticamente tutti dalla sua parte, quando Lariblasi, durante l'ultima puntata, ha chiesto ai concorrenti di schierarsi o per Jeremias o per Veronica, solo Giulia e Ivana hanno seguito la pallavolista. Un bel rapporto è nato anche con l'ultimo arrivato, Raffaello Tonnon, nonostante lo stesso Tonnon avesse affermato di temere molto Geremia in base a quello che aveva visto da casa, i due una volta che si sono conosciuti meglio hanno iniziato a stimarsi e a volersi bene. Tanto che i social hanno iniziato ad ironizzare sul particolare feeling che si sta creando fra i due. Soprattutto dopo un massaggio molto intenso che Jeremias ha fatto a Raffaello. Jeremias si sta impegnando a massaggiare Tonon, un po' ambiguo questo messaggio che sta facendo Jeremias a Tonon, e ancora Jeremias e Raffaello, nuova coppia del cancelletto GFVIP sono solo alcuni dei messaggi che gli utenti hanno scritto sulla questione. D'altronde la sessualità di Jeremias Rodriguez nelle ultime settimane è stata al centro dell'attenzione mediatica, con le dichiarazioni della Izzo a Domenica Live lo ha definito fluido ed ha affermato che nella casa c'è un crypto guy, anche se non ha specificato a chi si riferisse. C'è comunque una fidanzata di nome Sara ad aspettare Jeremias fuori dalla casa. Qualche settimana fa ha anche inviato un aereo per farglielo sapere e…